Buongiorno dal Roma Fidelity 2022, siamo eh, presso la sala di centro musicale On Vision al piano meno uno del Rome Mercur West con Luca Di Brigida. Luca, cosa pensi dell'affluenza di quest'anno rispetto a quella degli anni passati? Beh, allora, innanzitutto, come al solito, la Kermesse si conferma diciamo, un grosso appuntamento per l'area romana e direi anche del centro Italia, visto che eh, le affluenze, le persone abbiamo qui, persone che arrivano da Napoli, eh, o, da Terni, insomma, per dire la Campania, l'Umbria e così via. Perciò direi che abbracciamo anche il centro Italia e certo rispetto all'anno scorso, l'anno scorso non dobbiamo dimenticarci che venivamo da due anni di chiusura di pandemia totale, perciò c'è stata un'affluenza oserei dire record ma appunto legata sicuramente a questa, a, questa, a questa situazione e comunque da questa mattina non ci siamo fermati un attimo, di conseguenza c'è una splendida affluenza le persone sono molto interessate, c'è cioè come al solito l'alta fedeltà è sempre al centro appunto, degli interessi di meno giovani e dico anche giovani, dico sempre meno giovani perché sembra che l'alta fedeltà interessi esclusivamente a ormai a un gruppo di attempati signori, ma non è assolutamente vero. E oggi ce lo sta dimostrando, ci sono tante persone giovani, sono tanti ragazzi che ci sono venuti a trovare e siamo solo a mezza giornata, perciò ci aspettiamo ancora tutto il pomeriggio e tutta la giornata di domenica. Perciò l'alta fedeltà è sempre viva come l'audio-video e poi vabbè nel nostro, nella nostra sala naturalmente c'è una novità interessante perché parliamo di streaming, parliamo di musica liquida, di conseguenza abbiamo il modello N40 di Marans, questo amplificatore strepitoso. Stiamo parlando di un amplificatore che suona in maniera meravigliosa eh, con eh, una sezione streaming integrata, perciò musica liquida, possiamo avere il suono corposo e importante di un amplificatore di alta fedeltà a Marans con un cuore digitale e questo sta incuriosendo le persone e questo sta facendo dell'N40 forse il best seller della fiera di quest'anno perciò siamo molto contenti e molto soddisfatti di quello come stanno andando le cose naturalmente poi a suonare c'è una bella coppia di Focal Canta eh, il mitico Flax col Twitter in beriglio fa poi da, da cornice musicale e col Marans questo sposalizio inaspettato lo abbiamo un po' come dire, sviscerato in negozio, ce lo siamo un pochino quasi increduli perché indubbiamente il diffusore sembrava volere qualcosa di più importante, più prestigioso e in realtà il Marans invece si è comportato in maniera spettacolare e dentro c'è un'abbinata e soprattutto un rapporto qualità-prezzo spettacolare che gli utenti stanno apprezzando. Finalmente quest'anno, grazie al, come dire, allo sblocco del Covid, possiamo far rimettere in testa le splendide stacks ai nostri amici che vengono qui alla fiera a trovarci. Eh, abbiamo una 009S e una 007 con l'ultimo 700, perciò siamo nel mondo della cuffia elettrostatica, un'esperienza di ascolto totalmente diversa dalle cuffie tradizionali e niente, invitiamo chi, chi seguirà questa, questa intervista a venirle a sentire domenica qui ma naturalmente ricordo che il centro musicale ha un'esposizione completa di cuffie Stax a partire dalla 300 alla 009 con tutti i preamplificatori perciò possono venire in negozio ad ascoltare queste, queste cuffie molto particolari finalmente senza vincoli particolari Ho visto in esposizione qui anche la serie The Non Home Abbiamo la Denon Home, perciò la abbiamo, stiamo puntando molto su questo discorso, portiamo la musica in tutti gli ambienti di casa, eh, perciò in tutte le stanze. Ancora rinnovo l'invito a venirci a trovare il negozio, ma semplicemente per spiegare bene che cosa fa Denon Home e enormi potenzialità di Denon Home e con un click poter portare N brani in tutta casa in maniera incredibile, semplice intuitiva. e intuitiva. Abbiamo poi, oltre a Denon Home... Abbiamo Rega, abbiamo Naim che è l'altro nostro marchio e soprattutto abbiamo Polcaudio, questo marchio di diffusori che nel giro di un anno praticamente ha scalzato alcuni marchi nel punto vendita lanciandosi forse come uno dei primi marchi come vendite, anche con prodotti veramente incredibili, qualità, prezzo, rapporto a prezzo altissimo e diffusori semplici da anche da, da posizionare perciò non, non le solite problematiche insomma un prodotto tra l'altro varie finiture che possono stare bene dall'ambiente moderno al classico perciò veramente un prodotto la serie, qui abbiamo la serie R ricordiamo la serie Legend con cui eravamo l'anno scorso e, e poi naturalmente la parte ricordiamo che anche Volcaudio nel suo anche una linea di soundbar molto particolari eh, che sono giù in negozio che possono, i nostri amici possono praticamente venire ad ascoltare. In teoria il 5 di novembre ci dovrebbe essere un evento addirittura con Avomagazine. Esatto, esatto Avomagazine torna al centro musicale e con grande piacere perché praticamente metteremo in, in discussione e naturalmente come fa Magazine sviscerando pro e contro del, di questi nuovi laser TV ehm, iSense e avremo naturalmente il tri laser, perciò il P9, il P5, il nuovo Pro, il PX1 che oggi è in, comunque è in fiera è al, è al piano 1 praticamente della fiera, dove ci abbiamo appunto per il secondo anno abbiamo ristallato questa volta un pro della serie PX1 e poi appunto grazie a V Magazine, il 5, ci sarà questo splendido evento in negozio su punto vendita dove andremo a sviscerare profondamente le macchine grazie mille Luca, grazie a voi, buon lavoro